Tanto grazie per l'invito, grazie per questo bellissimo convegno. Eh, io avevo preparato un intervento, eh, però poi ho letto eh, generosamente, Lovedana mi ha fatto leggere la sua introduzione che ieri non ero riuscita a, ad ascoltare. Mi sono resa conto che Lovedana aveva detto tutto aveva costruito anche il passaggio storico, non solo culturale, non solo politico, della questione meridionale a partire appunto da um, pezzi della riflessione eh, teorica napoletana e fino a uh, coinvolgere anche le riflessioni di Gramsci. Quindi avendo Lovedana detto tutto o perlomeno gran parte di cose che io condivido in pieno e avendo ascoltato questa mattina anche ieri e questa mattina interventi importanti che ho seguito eh, provo a eh, improvvisare e vi dico subito eh, le cose che, su cui non sono d'accordo. Eh, le cose eh, su cui non sono d'accordo sono sostanzialmente due. La prima è l'assenza la quasi completa e quasi totale del contributo teorico, politico e pratico dei movimenti delle donne, dei movimenti femministi alla... Crescita e, alla, eh, e allo sviluppo della, quest della questione, non della questione meridionale, delle questioni teoriche del sud del mondo e quindi anche del nostro sud. Su questo dico qualcosa. Eh, la seconda questione su cui non sono d'accordo, anche qui dico qualcosa e eh, gliel'ho già detto a lui a Paolo Ferrero è il concetto di sinistra populista. Ma andiamo con ordine e l'ordine è questo. Io sono molto contenta, coltivo una specie di speranza per le elezioni in Colombia e cioè le elezioni di Pedro e soprattutto il fatto che Pedro ha voluto non lui, diciamo che è stato tra virgolette costretto a presentarsi alla folla che gli faceva eh, complimenti, eccetera. Con una vicepresidente, e questa vicepresidente era una femminista, una femminista nera, e cioè quella connessione tra razza, sesso, differenza, genere che è l'elemento di fondo che ha contraddistinto i movimenti delle donne del sud dell'America Latina. Quel sud dell'America Latina da cui poi penso soprattutto all'Argentina è derivato quel movimento femminista e transfemminista che oggi molte di noi eh, e anche alcuni compagni seguono che è quello di non una di meno quel movimento che connette genere, sesso, razza e eh, ehm, capacità di, teorica e che imposta la questione della differenza e del femminile all'interno non solo dei soggetti deboli e del bisogno di libertà, ma anche all'interno di una critica profonda al capitalismo nelle sue manifestazioni il capitalismo neoliberista, e da due anni a questa parte eh, ci produce, ci, pro, ci dà, ci consegna una fortissima critica eh, radicale alla guerra, nella maniera in cui i movimenti femministi hanno eh, criticato le guerre nel mondo, dall'Isistrata di Aristofane via via fino ad oggi um, allora finisco questi concetti per poi attaccare la sinistra populista che cosa voglio dire? Voglio dire che i movimenti femministi hanno impostato per la prima volta il rapporto tra il conflitto non più solo tra capitalismo tra capitale e lavoro ma tra capitale e vita mi accennava prima, mi è apparso vino malinconico, cioè capitale e vita nel momento in cui la vita è messa tutta al lavoro, alla produzione. Ecco perché il conflitto e il contrasto non può che essere tra capitale e vita nel momento in cui il capitalismo uccide, assume una critica profonda e quindi di distruzione della vita nelle sue manifestazioni faccio un esempio e poi passo all'altro argomento e l'esempio è quello che mi è venuto nell'osservare nel partecipare alle manifestazioni eh, della ILVA di Taranto cioè eh, non solo tutta quella tematica ambientalista che ha criticato anche il modo con cui i sindacati confederali anche la nostra cara FIOM si sono comportati durante eh, il rapporto mh, difficile, mi vedo conto, con eh, il padronato, chiamiamolo così nella maniera tradizionale, ma soprattutto il, um, eh, il comitato delle cosiddette mamme dei bambini e delle bambine che muoiono, morivano di tumori. Cioè di quelle donne che, secondo la tradizione che assegna alle donne la pulizia della casa, spazzavano sui balconi, quel, io l'ho vista, quella polvere rossa che è la distruzione della vita delle, dei bambini e delle bambine. Con questo, allora, sì... Eh, quindi importante è allora il rapporto, eh, le, i movimenti delle donne hanno anche agito un profondissimo, eh, una profondissima critica radicale nei confronti dei nazionalismi, dei nazionalismi che sono l'elemento di fondo del patriarcato e delle guerre. Quindi il rapporto tra condizione e coscienza, è stato agito dai movimenti delle donne in maniera che i movimenti delle donne possono insegnarci, insegnarvi, compagni, tutto quello che c'è da sapere per crescere e per far crescere questa critica radicale che dovrebbe essere l'elemento di fondo di quella che è circolata ieri e oggi, eh, cioè il bisogno di una rivoluzione nel senso complessivo che questa parola ha. Concludo, mi dice Loredana, con la, la questione del populismo. Allora, la sinistra populista, la sinistra populista, compagni e compagni, può essere quella dell'America Latina. Perché quella dell'America Latina, sì, e quella nostra, no, dei 5 Stelle. Perché quella dell'America Latina nasce da un... Uh, da elementi di rivolta popolare nasce dalla rivolta popolare questo è il problema non nasce da um, come da um, un movimento che pretende di dire non c'è um, noi non siamo né di destra né di sinistra e quindi perché io mi ricordo come dicevo anche prima a, ad alcuni compagni quando io ho insegnato nel liceo eh, scientifico a Bari. E quando i miei colleghi eh, dicevano eh, la, collega, me, la collega comunista fa politica in classe, questo è vietato, noi non siamo né di... i preside che insomma in fondo mi apprezzava perché eh, sentiva dai genitori che insomma funzionavo dai genitori degli alunni quindi mi apprezzavo dicevo beh ma anche voi fate politica noi non siamo né di destra né di sinistra quelli erano di destra perché quelli erano contro gli studenti le manifestazioni degli studenti gli scioperi volevano quindi il de non essere né di destra né di sinistra non esiste nelle società capitalistiche occidentali nelle società sviluppate quindi dicevo a Paolo costruiamo una sinistra popolare perché quando ho detto io non sono d'accordo con te lui mi ha detto ti conosco lo so sono lo so che tu sei d'accordo la sinistra populista eh, per me non ha senso nel, nelle società avanzate ha un senso nell'America Latina perché nasce da un'altra realtà noi a, qui c'è una, una storia grandi pezzi di storia da cui dobbiamo partire e da cui nasce il fatto che populismo ha un senso. E infatti, eh, io sono tra le pochissime persone che eh, sui 5 Stelle, eh, non sono delusa dei 5 Stelle, me l'aspettavo. Questo sono, e questo dovevano essere, non potevano che essere questo, cioè la variante grillina del populismo, come dicevi in un articolo.